Cosa ne pensi di una sua partecipazione futura ad una manifestazione politicamente scorretta? Io qui vengo sempre con piacere perché eh, si parla in maniera secondo me corretta del fenomeno eh, mafioso, si parla andando in profondità e non rimanendo in superficie, quindi per me è sempre un piacere, un onore poter dialogare sul palco con Carlo Lucarelli certe tematiche e soprattutto in un momento come questo in cui appunto dopo il processo Emilia sembra che tutto si sia sistemato invece come dire, ancora tante cose non funzionano.